Ciao bambini e benvenuti a questo appuntamento con il corsivo. Oggi impareremo la lettera F. La F è una delle mie lettere preferite perché forma una specie di fiocco che occupa tutte e tre le righe di scrittura. Attenzione! Parto dal basso della mia riga di scrittura e comincio a disegnare una L. Scendo dritta F fino in basso e su. Visto che bella? Torno a far vedere. Quindi salgo come per fare una L, scendo dritta dritta nella codina della G e Opla. Ancora una volta. Salgo, scendo dritta dritta dritta, tocco e torno su. Salgo dritto dritto, scendo e torno su salgo, tocco e torno su, salgo, scendo e torno su, salgo dritto e torno su, salgo dritto e torno su, salgo, scendo e torno su, salgo, scendo e torno su. Guardate gli incroci, sono uno sopra, e uno sotto alla riga di scrittura. Ancora una volta, salgo, scendo e torno su. Salgo, scendo dritto e torno su. Bene, allenatevi voi per un'altra riga e adesso proviamo a scrivere la F insieme alle vocali. Pronti? Scriveremo fa su nell'onda, giro intero, codina. Di nuovo scendo dritto, risalgo, giro intero, codina. Salgo giù dritto, onda, giro, coda. Su, F, A. F, A. Salgo dritto, onda, giro intero e codina. Continuate voi. Fa, fe, salgo, scendo e giro della e, salgo giù dritto e, salgo, scendo e, F, e. F e. Ora andiamo a scrivere. fi F scendo. I. Puntino. F. I. Puntino. Salgo scendo i puntino salgo, giù, dritto, dritto, dritto, i puntino ancora f, i puntino ancora una volta f, i puntino fa, fe, fi, fo f, scendo su nell'onda giro intero, manina, salgo, scendo, onda, giro, manina, ancora, f, o, f, o, ancora una volta, salgo, dritto, dritto, giù, onda, giro intero, manina, Scendo dritta, onda, giro, manina, fo. Proviamo a scrivere fu. Scendo dritta, risalgo e scrivo la u. Fu, su, scendo dritta, u. Salgo, scendo, su, u. F, U. F, F, U. Ancora una volta salgo, scendo, torno su e scrivo U. L'ultima parola che andremo a scrivere oggi sarà fila. F, scendo e tocco. I per fare la l, onda, giro completo e codina, puntino. Di nuovo, salgo giù, tocco, i, l, onda, giro, codina, puntino. Ancora una volta, f, i, i, Continuate ad allenarvi e alla prossima!